Ah, Aksumer! Shalom, Walter! Qui sul libro di al capitolo 5, versetto 4, sulla frase specifica, venga il re con Aman oggi, in ebraico fa, fa, yavo, hamelech, ve aman, HaYom e quindi se andiamo a verificare, ci sta il tetragramma, yod He vav He. questo è il nome di Dio nel libro di Esther. Perché parliamoci chiaro, i cuochi siete voi, siete voi quelli che create, noi possiamo andare in giro per gli schiaffali a trovare qualcosa qua e là, quindi buona giornata e buon lavoro. Fammi sapere che cosa come approfondisci questo aspetto. Ciao e grazie.